Una delle opere più divertenti e famose dell'antichità è, è costituita dalle metamorfosi di apuleio un romanzo latino incentrato sulle avventure di lucio un giovanotto che eh, a causa di un rituale magico andato male si trova trasformato in asino e dovrà vivere tutta una serie di peripezie eh, prima di riuscire anche con l'aiuto della dea iside a riacquistare la forma umana eh, le metamorfosi ehm, contengono al loro interno tutta una serie di novelle o episodi eh, piuttosto licenziosi, tant'è che eh, a un certo punto eh, addirittura una matrona arriva a innamorarsi di Lucio in forma asinina e eh, intraprende con lui una vera e propria relazione erotica sembrerebbe non esserci bisogno d'altro eppure eh, per qualcuno anche questo livello eh, di licenziosità non bastava tant'è che eh, nel 300 eh, presso i letterati, eh, tra cui Zanobi da Strada e soprattutto Giovanni Boccaccio, che si erano procurati eh, o trascritti di proprio pugno una copia delle metamorfosi, cominciò a girare una piccola aggiunta, una piccola aggiunta al decimo libro dell'opera che questi letterati trascrissero a margine dei propri esemplari. Una eh, Un'aggiunta che oggi è nota come spurcum additamentum, aggiunta sporca, e che per lungo tempo ha fatto discutere gli studiosi perché eh, secondo alcuni sarebbe stato veramente un frammento originale del testo di Apuleio che quindi si sarebbe dovuto reinserire all'interno delle metamorfosi per altri era di un autore antico ma non di Apuleio e infine eh, al giorno d'oggi per la maggioranza degli studiosi la maggioranza assoluta si tratta in realtà di un falso medievale eh, elaborato forse proprio eh, nella biblioteca che eh, per lungo tempo è stata l'unica a conservare il testo delle metamorfosi, ovvero niente meno che la biblioteca di Monte Cassino, dove evidentemente i monaci, eh, oltre appunto a pregare, a lavorare e a copiare tantissimi testi eh, sacri, evidentemente trovavano anche il tempo di dilettarsi in letture più amene e addirittura, se le cose sono andate come si ritiene, eh, di eh, elaborare delle aggiunte ancora più licenziose del testo originale, perché in questa piccola aggiunta si descrive per filo e per segno l'igiene intima praticata dalla matrona all'uscio trasformato in asino. Quindi eh, si apre uno scenario abbastanza buffo di, eh, se le cose stanno così, di eh, monaci eh, abbastanza, se mi è passato il termine, sporcaccioni, ma anche a questi sporcaccioni eh, del Medioevo dobbiamo essere grati perché, anche grazie al loro interesse, eh, ci è arrivato eh, un testo eh, assolutamente splendido, uno dei capolavori della letteratura antica, come le Metamorfosi di Apuleio.